Ciclicità, cambiamento, morte e rinascita sono tante le parole che possiamo usare in questo periodo ma quello che voglio dirvi è semplicemente buona Pasqua.